questa tematica delle uh, problematiche europee, i parametri di Maastricht. Secondo lei l'Italia cosa dovrebbe fare per far ripartire la crescita e quindi uscire da questa situazione di recessione? È necessaria secondo lei un'uscita dall'Unione dall Monetaria Europea o crede che si possa rimanere dentro? E pensa che in questo caso sia possibile con l'attuale costruzione dell'Unione dell Monetaria Europea quello spirito di unione dei popoli che, era, eh, che è stato diciamo, alla base della costruzione dell'Europa del, del unita? Ma come ho detto poco fa, io credo che l'Italia sia in crisi proprio perché si è piegata a queste regole dei trattati che le hanno imposto un'austerità fuori luogo, un'austerità che è arrivata in un periodo diciamo di uscita da una crisi, quella del 2007-2008, che era stata la crisi più forte dal dopoguerra. E, eh, io credo che se guardiamo a quello che è successo dal 2009 2010 in poi, eh, dobbiamo seriamente dubitare che l'attuale costruzione dell'euro sia una costruzione per i popoli. Perché, eh, Tutta la crisi in cui ci troviamo è partita quando Papa Andrea in Grecia è andato al potere e ha scoperto che il governo precedente del centrodestra aveva truccato i conti pubblici e il deficit pubblico era più alto, il debito pubblico era più alto di quello che si pensava e ha diciamo, esposto la situazione. A quel punto i partner dell'Unione Europea avevano diverse possibilità. Una era appunto quella di agire con, diciamo, un me in mente, l'unione dei popoli. Cioè, vabbè, il tuo governo precedente ha rotto le regole del gioco, adesso eh, vi diamo un certo tempo per, eh, per ristabilire una situazione sostenibile nel vostro Paese e cerchiamo di cooperare diciamo, in maniera solidale per risolvere la situazione e tutto questo non è stato fatto e anzi si è detto no dovete eh, risanare i vostri conti e il costo del risanamento deve ricadere sulle vostre spalle quindi nel momento in cui si è adottata questa linea che è una linea di mancata cooperazione abbiamo avuto tutta una serie di conseguenze la prima è stata che ad esempio il famoso spread sui titoli del debito pubblico è di nuovo ripartito. Ora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i mercati fino a quel momento pensavano appunto che l'Unione Europea e l'Euro in particolare fossero una zona cooperativa in cui se un governo si trovava in difficoltà le istituzioni avrebbero diciamo, cooperato per risolvere i problemi quando si sono accorti che così non era, e allora diventava possibile per un singolo governo avere problemi di liquidità, eh, addirittura andare in bancarotta o eventualmente uscire dall'euro. Quindi per tutti questi motivi eh, lo spread sui titoli del debito greco è aumentato, è aumentato anche quello italiano e così via. Quindi eh, tutti i processi di destabilizzazione che abbiamo visto, dal 2009-2010 in poi, sono proprio il risultato della mancata cooperazione delle istituzioni europee e dell'irrigidimento soprattutto della Germania in una strategia in cui ognuno deve risarare i suoi conti senza far ricadere il costo su altri paesi. Quindi è stato messo molto in chiaro che L'Unione Europea e la zona dell'euro non sono e non saranno delle strutture in cui un paese più ricco è disposto a sostenere un paese più in difficoltà. Ora, se questi sono i presupposti, è impossibile mantenere in vita l'euro, perché eh, il mantenimento in vita di un... Uh, Diciamo di una struttura economica che ha un'unica politica monetaria non ha la possibilità di adeguare il cambio e non ha la possibilità di eh, fare politiche fiscali degne di questo nome è impossibile quando dei paesi non sono allineati, non stanno tutti crescendo allo stesso ritmo, non hanno tutti lo stesso tasso di inflazione e così via. Quindi eh, servirebbe un totale stravolgimento del l'attuale funzionamento delle istituzioni europee e se questo fosse possibile allora sarebbe sicuramente la strada più eh, ragionevole e questo richiederebbe in particolare che i paesi che hanno un surplus nei loro conti con l'estero eh, e che hanno anche un deficit pubblico più basso facciano delle politiche espansive. Questo perché una politica espansiva fatta in Germania, aumentando i salari dei lavoratori tedeschi ad esempio, farebbe aumentare i loro acquisti di merci prodotte in Grecia, in Italia, in Spagna, in Portogallo e così via, senza danneggiare eccessivamente i conti con l'estero della Germania, che appunto sono in surplus, sono in surplus di lunghezza, non è che avrebbero un problema di deficit, e stimolando in questo modo le economie dei paesi della periferia. In aggiunta servirebbero dei meccanismi di trasferimento e trasferimento fiscale, più o meno automatici, degli stabilizzatori automatici, come ci sono negli Stati Uniti, dove una grossa fetta del bilancio pubblico è un bilancio federale per cui automaticamente gli stati dove si guadagna di più pagano più tasse e gli stati che sono più in crisi ricevono più benefici fiscali e pagano meno tasse un sistema del genere in europa non c'è e non lo si vuole costruire e se non lo si costruisce di nuovo il sistema economico non può reggere quindi dal mio punto di vista eh, L'euro deve assolutamente esplodere. Cioè, mh, qualunque cosa si faccia, se non si introducono questi cambiamenti, l'euro esploderà, che lo si voglia oppure no. E a quel punto è molto preferibile che eh, questa fine dell'euro venga concordata, pianificata e organizzata in modo cooperativo tra diversi paesi, eh, perché questo limiterebbe i danni si avrebbero da un'uscita invece improvvisa in un singolo paese non concordata con una serie di rotture, eh, di trattati e conseguenze di tipo, di tipo legislativo. Ora, se convenga all'Italia, eh, alla Grecia o alla Spagna uscire dipende dalla situazione dei singoli paesi. Per esempio per la Grecia uscire dall'euro oggi eh, non è semplice perché... Eh, uscire dall'euro comporterebbe la impossibilità di avere liquidità per pagare i propri debiti con l'estero, quindi inevitabilmente la Grecia dovrebbe ripudiare tutto il suo debito che ormai è quasi esclusivamente nelle mani della cosiddetta troica, cioè la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario. E quindi questo non avrebbe diciamo, conseguenze devastanti su creditori privati come vedremo tra poco però avrebbe sicuramente delle conseguenze importanti dal punto di vista legale, dal punto di vista della politica internazionale, è un processo non semplice che va gestito. E in più se la Grecia uscisse dall'euro e quindi non avesse più la disponibilità di finanziamenti in euro esterni e sappiamo che la Grecia è stata deindustrializzata da tutta questa crisi terribile, per cui deve comprare una gran parte dei merci dall'estero, ha un problema, un problema di eh, appunto, come finanziare questi acquisti. Quindi o dovrà ricorrere a finanziamenti di paesi terzi, oppure dovrà, diciamo, un gioco limitato nel poter fare una politica espansiva, perché la politica espansiva si ripercuote immediatamente sui suoi conti con l'estero. L'Italia è in una situazione molto diversa da quella greca, in primo luogo perché i conti con l'estero dell'Italia sono in buono stato. L'Italia è riuscita a mantenere le sue quote di mercati internazionali fuori dell'area dell'euro, in particolare con gli Stati Uniti ma anche con altri paesi, per cui eh, se noi oggi noi abbiamo un deficit con la Germania ma abbiamo un surplus con altri paesi, quindi se dovessimo uscire oggi, tanto per iniziare, non c'è alcun motivo per cui dovremmo svalutare una nostra nuova moneta, perché quando diciamo, una moneta si svaluta, quando la domanda di questa moneta è inferiore alla sua offerta e questo dipende appunto dagli squilibri commerciali e finanziari. Eh, Sicuramente se si decidesse di uscire si dovrebbero bloccare i movimenti finanziari, quindi si dovrebbero chiudere i mercati dei capitali, bloccare eh, diciamo, tutte le possibilità per il settore privato, il settore bancario, di trasferire all'estero o dall'estero attività liquide, ma questo lo si è già fatto per altri, in altre situazioni, è una cosa fattibile ed è una cosa che servirebbe a rassicurare. I mercati sul fatto che l'Italia, appunto avendo dei conti con l'estero in ordine, non dovrebbe necessariamente svalutare. E questo mi sembra una cosa che non viene assolutamente discussa, tra, anzi, tutta la discussione che vedo sui social network e in televisione e su di quanto crollerebbe il valore della nuova lira se uscissimo dall'euro. ora se noi lasciamo fare gli speculatori il valore di una valuta, Dipende da quello che gli speculatori pensano. Quindi, se, lo speculatore, se tutti gli speculatori scommettono che una valuta si deprezzerà del 30%, iniziano a vendere i titoli in quella valuta finché quella non scende del 30%. A quel punto, smettono di vendere e dicono: Vedete, abbiamo ragione, c'è stata la svalutazione, ma è una svalutazione che si è autorealizzata, date le aspettative. Quando gli speculatori sono bloccati, e allora. Il, la domanda e l'offerta di valuta dipendono di più da quelli che sono i conti commerciali, i conti commerciali italiani sono in ordine, certamente più di quelli greci. La seconda grande differenza tra Grecia e Italia è che quando la Grecia è entrata in crisi eh, aveva una grandissima quota del suo debito con l'estero denominata in valuta in euro ma in legislazione greca quindi avrebbe potuto uscendo dall'euro e ritornando alla dracma ridenominare tutti questi debiti in una nuova dracma e siccome la Grecia avrebbe dovuto svalutare, questo comportava una perdita per i creditori data dalla svalutazione tutto il salvataggio della Grecia è stato fatto in modo da dare tempo ai creditori esteri di vendere questi titoli greci, di liberarsene e ora tutto il debito greco è, come dicevo prima, un credito delle istituzioni internazionali con una legislazione che non è quella greca, i greci non possono più ridenominarlo, possono solo decidere di non pagarlo più. L'Italia è una situazione completamente diversa perché la grande maggioranza del debito italiano è sotto legislazione italiana quindi tornando alla lira eh, tutto verrebbe ridenominato nella nuova lira e se la lira non si svaluta, questo non ha alcun problema neanche per i creditori perché eh, che ci sia un cambio uno a uno tra nuova lira e euro avevo prima un credito con il governo italiano di 10.000 euro sono un credito di 10.000 nuove lire che si cambiano uno a uno con lei non ho avuto nessuna difficoltà. E secondo punto, il debito pubblico italiano è in gran parte il credito degli italiani, per, mi pare più del 60%, quindi anche qui è importante che tipo di manovra si vuol fare in Italia, una manovra come quella che dicevo, che lascia invariato il, il cambio estero della lira. Della nuova lira con, con l'euro non ha alcuna conseguenza. Parlare di un ripudio del debito pubblico italiano, a mio avviso, è una follia, perché questo comporterebbe che tutti questi creditori nazionali, singoli individui, banche, fondi pensione e quant'altro, avrebbero delle perdite che si ripercuotono poi sui cittadini che in ultima analisi detengono questi crediti. Quindi, eh, per l'Italia eh, io sostengo da molto tempo che sarebbe ora di uscire dall'euro, di uscire dall'euro se possibile in modo concordato, ma se non è possibile, come non sembra sia possibile, uscire anche unilateralmente. Ovviamente questo avrà una serie di ripercussioni eh, di cui si dovrà tenere conto sui nostri eh, debiti all'interno dell'area dell'euro e così via ma sono tutte cose gestibili, è però diciamo, molto urgente mettere fine a questa follia dell'austerità in tempi di recessione che sta disindustrializzando il paese e che se continua ancora per troppo tempo ci ridurrà anche noi come la Grecia con una devastazione di tutte le eccellenze che abbiamo e, diciamo, lasciandoci solo con appunto, la possibilità di vendere il nostro patrimonio culturale e artistico ai turisti esteri.